15 marzo siamo qui con il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Albano De Luccio. Eh, Presidente, eh, volevamo chiederle una battuta sul percorso della riforma fiscale. La legge delega sta per approdare eh, in Consiglio dei Ministri, ieri sono, ci sono state delle interlocuzioni con i sindacati, quest'oggi verranno ascoltate le associazioni di categoria. Quali sono i tre punti di forza di questa legge delega? E quali i tre punti su cui si può migliorare? Sicuramente si tratta di una riforma eh, epocale da un certo punto di vista in quanto si modifica il paradigma, non è una semplice ristrutturazione del sistema tributario, ma si interviene in maniera radicale, organica e strutturata nella formazione di un nuovo sistema di tassazione del nostro Paese. Eh, All'interno di questa riforma mi piace evidenziare il ruolo di centralità riconosciuto ai professionisti e per l'appunto ai commercialisti sia nella attività di definizione eh, anticipata con il fisco eh, faccio riferimento al concordato biennale e alla cooperative compliance, sia nell'interlocuzione costante eh, chiaramente con il contribuente. Quindi il professionista diventa il trade union tra la pubblica amministrazione, nello specifico l'amministrazione finanziaria e le imprese. Eh, ci sono alcuni aspetti che sicuramente troveranno eh, sui quali ci sarà un confronto rispetto ai quali ci sarà una valutazione, ma questo sarà, eh, sarà fatto solo e esclusivamente quando si approderà ai decreti attuativi di questa legge del re.